Buongiorno, benvenute, benvenuti. Oggi parliamo delle rune, introduciamo la parte storica, l'origine delle rune e vedremo alcune diapositive. In questa prima diapositiva possiamo osservare delle incisioni su roccia, queste incisioni appartengono al periodo del, dell'età del bronzo e si trovano in Scandinavia. Vi chiederete come mai questa immagine che, in cui non ci sono chiaramente le rune, per chi già le conosce. È interessante notare infatti che le rune, i simboli di cui mh, vogliamo parlarvi, sono molto più antichi di quello che si pensa. Infatti è possibile osservare da vicino queste diapositive, queste immagini, e notare che all'interno di questi antichissimi disegni si trovano le antenate delle rune. Alcuni di questi simboli sono gli antenati di alcuni simboli runici. Parleremo dell'origine degli alfabeti in Europa, un accenno, un'introduzione. Possiamo vedere ad esempio nella penisola italica, dove si sono sviluppati l'alfabeto etrusco e di conseguenza altri alfabeti derivati. L'alfabeto etrusco è molto simile alle immagini delle rune, ai simboli runici, veniva scritto da destra verso sinistra. Possiamo vedere alcuni alfabeti derivati dall'etrusco, l'alfabeto falisco, il messapico e il norpiceno. Molto interessanti sono anche, anche gli alfabeti eh, recuperati, ritrovati in alcuni reperti archeologici nella zona delle Alpi, ad esempio, l'alfabeto venetico, che era utilizzato prevalentemente su oggetti per uso rituale. Il retico, anche questo utilizzato per talismani e oggetti magici. E infine possiamo trovare, ad esempio, in questo elmo, che è un elmo cerimoniale, un'interessante iscrizione in caratteri venetici, ma in lingua protogermanica. L'iscrizione recita Harigasti Harigastitewaz, che significa Harigast, il sacerdote. Era il nome della persona che possedeva questo oggetto. Era un oggetto cerimoniale utilizzato per delle danze propiziatorie alla battaglia. Ma la cosa più interessante, appunto, è che pur essendo in caratteri venetici, la lingua in cui è scritto è protogermanico, ovvero la lingua del popolo che stava oltre Alpe. Questo oggetto si pone come link, come connessione nel passaggio della conoscenza di questa scrittura ai popoli oltre Alpe, ovvero ai popoli germanici, nei quali poi è nato l'alfabeto runico. Un punto molto interessante nello studio delle rune, e in particolare delle rune germaniche, l'alfabeto che vediamo qua raffigurato, che si compone di 24 simboli è che, rispetto a tutti gli altri alfabeti che abbiamo studiato, che abbiamo visto, che possiamo aver conosciuto in passato, l'alfabeto runico ha uno stravolgimento dell'ordine delle lettere. Ovvero, rispetto agli altri alfabeti che appunto iniziano con alfa, beta, per parlare appunto del, dell'origine, il futark, ovvero l'alfabeto runico germanico, inizia con le prime sei lettere che sono F, U, T, H, A, R e K che formano la parola futarch". E Infatti questo è il nome corretto che viene dato dagli studiosi moderni per intendere, per parlare delle rune germaniche. Le rune germaniche sono le prime rune eh, scoperte, quelle che ritroviamo nei primi reperti archeologici, che vedremo tra poco, ma le rune si sono Mm, evolute in altri futark successivi in base alle migrazioni dei popoli che li utilizzavano. Ad esempio, vediamo il futark anglo-frisone, anglo anglosassone-frisone, che è un uh, alfabeto successivo utilizzato dalle popolazioni che si spostano dal centro dell'Europa verso ovest, quindi l'attuale Olanda, Belgio, per poi arrivare in Britannia. Oppure il futark scandinavo che perde alcune rune, diventano solo 16 mentre il precedente arriva fino a 33, e che veniva utilizzato ed è stato ampiamente utilizzato soprattutto nelle incisioni su pietra, nell'epoca scandinava, nell'epoca vichinga. Questo ultimo che vediamo nell'immagine infatti è il futarco utilizzato dai vichinghi. Ma se vogliamo conoscere le origini nel mito delle rune dobbiamo parlare di Odino. Il dio Odino che nelle sue ricerche di sapere, di conoscenza, un giorno decide di appendersi per nove giorni e nove, gio e nove notti all'albero Yggdrasil. L'albero Yggdrasil non è un albero comune, l'albero Yggdrasil è l'asse cosmico che sorregge i nove mondi del mito norreno. E anche qua avremo modo di parlarne perché è un argomento molto interessante da approfondire e conoscere per i suoi aspetti simbolici. Odino si appende nove giorni e nove notti, dopo questa esperienza in cui si autotrafigge anche con la sua lancia, e in questo possiamo notare somiglianze con altri miti di cui approfondiremo successivamente anche qui, dopo questi nove giorni e nove notti senza cibo, senza bere, al freddo, al vento ehm, totalmente privato di qualunque cosa, lui sviene, cade a terra e nello svenire ha una visione, vede le rune. Le rune nell'immagine si trovano come riflesse nell'acqua. Infatti l'altro strumento che Odino utilizza per poter ricevere la conoscenza delle rune è bere un sorso dall'acqua del Pozzo del Mimir. Il Pozzo del Mimir è il pozzo che contiene la saggezza e si trova nello Jotunheim, che è la terra dei giganti. Brevemente, non staremo a leggere tutto perché è molto complesso. Questa è parte del Havamal che è contenuto all'interno dell'Edda poetica ed è la parte in cui Odino parla. Havamal significa discorso di Odino, in cui Odino parla e racconta la sua esperienza. Racconta appunto che queste, eh, questo sorso di questa, di questa bevanda magica rappresentata dal pozzo che si trova nella terra dei giganti è una storia, anche qua, molto interessante che parla di una sua avventura in cui lui è andato a prendere quest'acqua. Odino cita anche tutte le ehm, capacità necessarie per poter utilizzare le rune, dice sai come incidere, sai come interpretare, sai come dipingere, sai come provare, sai come invocare, sai come sacrificare, sai come mandare, sai come immolare, ci sembrano frasi un po' strane, in realtà ognuna di esse ha un significato ben preciso e questo sarà parte del modulo 2 in cui andremo a imparare i significati delle rune e a inciderli sul nostro set personale, comprendendo chiaramente, in maniera molto seria, e approfondita, che cosa significa questo, che cosa significa utilizzare le rune e come. Dalle informazioni storiche che noi abbiamo riguardo alle rune, sappiamo che Tacito, uno storico romano, nel De Germania, cita l'utilizzo delle rune, ovvero di bastoncini sui quali sono incisi dei simboli, molto probabilmente rune, che erano utilizzate in quell'epoca, eh, che venivano lanciate su un telo bianco e interpretati. Chi li interpretava di solito era o il capo del villaggio, per questioni di eh, importanza del villaggio intero, per questioni familiari il capo famiglia, ma per questioni di guerra invece venivano eh, chiamate le volve. La volva era una saggia che viveva un po' appartata rispetto al resto della comunità e che, eh, appunto, interrogava le rune. Anche qua i metodi di interrogazione delle rune sono molto interessanti nella tradizione, ma anche questo è un argomento che va approfondito e quindi ne riparleremo. Quello che vogliamo vedere adesso sono alcuni reperti archeologici che testimoniano l'utilizzo delle rune. In questo primo reperto vediamo una fibola, la fibola era una specie di spilla che veniva utilizzata per fermare il mantello, in cui sono incisi dei simboli, in parte runici, in parte in caratteri latini. Questo oggetto è il più antico ed è del I secolo d.C. È stato trovato in una zona della Germania, scusate, della Danimarca. La cosa interessante è che gli oggetti ritrovati erano sia oggetti magici, ovvero oggetti con eh, utilizzi particolari, quindi con eh, formule magiche sopra, ma anche oggetti di uso comune, ad esempio questo pettine, in cui è inciso il nome Haria, che è un nome maschile. Quindi è semplicemente il nome dell'oggetto affinché non glielo usasse qualcun altro. Sono stati trovati moltissimi pettini, nella zona della Danimarca. La zona della Danimarca è molto paludosa, ci sono tanti eh, luoghi in cui si sono conservati questi oggetti. Questo pettine è in osso. Alcuni sono in legno, altri sono in osso. Un altro pettine molto interessante è il pettine di Setre, in cui è iscritta una formula magica. Poi troviamo alcuni esempi di armi. Ad esempio, la punta di lancia di Kovel, che è molto famosa poiché è stata trafugata nel periodo nazista. In, in essa troviamo la parola scritta da destra verso sinistra, Tilariz, che significa veloce verso il bersaglio. Insieme alle rune incise sopra troviamo anche dei simboli, tra cui una svastica che era molto eh, comune negli oggetti magici, poiché rappresentava un movimento, un ciclo, rappresentava forza, rappresentava buona fortuna, prima di diventare ovviamente il simbolo che è stato eh, completamente traviato nel nazismo. Un'altra punta di lancia è la punta di lancia di Damsdorf. Anche questa contiene una scrittura runica, recita Rania, che significa dal lingua inglese possiamo comprendere corre, corri, veloce, qualcosa del genere, e anche qua svastiche e trischel, movimenti, simboli di fortuna e di prosperità. Un altro oggetto molto interessante è la lancia di Kragehull, è stata ritrovata anche questa in Danimarca, è il bastone di una lancia sulla quale, sul quale sono incise delle rune e una formula magica, anche qui. Qui troviamo, ad esempio, al centro queste tre X che vedete con queste specie di due bandierine che hanno da una parte, in realtà sono due rune legate. Le rune legate era un modo per scrivere le rune sovrapponendole, potenziandone la forza, ma anche utilizzando meno spazio e soprattutto per criptare il significato, il messaggio che veniva conferito all'oggetto. Un altro bellissimo oggetto archeologico è questo amuleto di Lindholm, in osso, ritrovato a Scone, che si è nel sud della Svezia, in cui, anche qua, troviamo una formula magica. Troviamo recitate più volte, con un numero preciso, alcune rune. Partendo da destra verso sinistra, troviamo otto volte la, la runa Ansuz, che è la runa che richiama Odino, è la runa di Odino, tre volte la, la runa Algiz, che è anche qui la runa del sacerdote che alza le sue braccia al cielo per ricevere l'energia, due rune Nautiz, che portano forza, Sowel, Uberkana, altre rune, e infine, divisa da due puntini, la parola alu. La parola alu la ritroviamo in diversi altri reperti. È una parola magica, è una parola che molto probabilmente si connette alla parola ale, diciamo in inglese, che significa birra, ovvero la bevanda magica, la famosa bevanda magica, la bevanda fermentata attraverso la quale il sacerdote poteva connettersi con le divinità. Infatti, un altro reperto interessante è questa fibula, la fibula di Verlose, in cui in runico è scritto Alu God, dio della birra, dio della bevanda magica. È una svastica, quindi un simbolo di forza e di fortuna. Questa probabilmente era un oggetto appartenuto a un sacerdote che utilizzava la bevanda magica per connettersi agli dèi attraverso le rune ricevere informazioni. Troviamo poi il collare di Pietro Assa, un collare in oro massiccio, è stato ritrovato per puro caso da un tesoro trafugato. E si trovava nello studio di un orafo che lo stava per fondere. L'aveva già tagliato a metà, infatti c'è un taglio, è stato poi ri, ri, rifuso, ri, ricostruito, ma c'è un piccolo taglio che si nota poi sull'incisione delle rune. L'incisione recita Gutaňowi Hailag, che significa sacro al dio Thor dei Goti. I Goti erano appunto popoli germani, germanici. Il dio Thor era il dio principale all'epoca, era il dio che portava protezione, protezione delle terre, protezione delle famiglie, protezione in battaglia. Era un dio principale che veniva ehm, adorato dal, da queste popolazioni. Troviamo poi alcuni altri strumenti, alcuni altri oggetti interessanti, ad esempio i corni d'oro di Galleus. anche questi purtroppo gli originali sono scomparsi, abbiamo delle copie nel museo che li contiene. Sono stati ritrovati in Danimarca a 100 anni di distanza nello stesso posto, quindi erano seppelliti sottoterra ma trovati. Anche qua troviamo delle incisioni che recitano il nome di chi ha inciso questo corno. Ek legavastir, Holti jag Hrna Tawido. Io Geist, figlio di Holti, ho inciso questo corno. E su questi corni abbiamo anche una serie di figurine, di immagini interessanti che sono state studiate e interpretate. Queste immagini ci ricordano un altro interessantissimo e famoso reperto archeologico che riguarda però il popolo celtico, che è il Calderone di Gudestrup in cui sono raffigurate scene di eroi e di dèi del mito celtico. Un'altra interessante applicazione diciamo, delle rune la troviamo nei Bratteati. I Bratteati sono foglie d'oro create con l'oro che i Romani donavano ai popoli germanici in segno di pace che venivano rifusi e loro... Eh, imitando le monete romane, infatti se vedete quello alla vostra destra, rappresenta un soldato romano e poi c'è la lupa con Romolo e Remo. Però intorno ci sono le rune, anche qua c'è una formula magica. Mentre l'altro bratteato molto probabilmente raffigura il diodino, poiché i suoi simboli che sono il cavallo, la spada, il corvo, alcuni di questi sono presenti. I bratteati non erano monete per i germani, ma erano dei talismani, venivano spesso indossati al collo e portati in viaggio, perché Odino era il dio che proteggeva i guerrieri e coloro che viaggiavano a cavallo. Un ancora un ultimo oggetto con iscrizioni runiche nel Futar germanico, ovvero il futark delle 24 rune, il più antico, e poi passiamo da brevemente ad alcuni altri oggetti importanti. Quelli che seguono sono di un'epoca leggermente successiva, perché l'alfabeto, il futarque germanico è stato utilizzato più o meno fino al VI secolo e poi si è passati all'altro, diciamo almeno come reperti archeologici. Qui troviamo il futorco anglosassone inciso su questo meraviglioso cofanetto in osso di balena, chiamato il O Frank Casket, o scrigno di Ozon. È stato ritrovato in Francia nel cassetto di una signora, fatto a pezzi, tutto diviso, ed è stato ricomposto. Questo oggetto è formato da cinque facce sulle quali sono incise delle immagini che appartengono in parte al culto norreno, in parte a quello cristiano, con tutta una serie di eh, spiegazioni runico. È un oggetto che richiede mezza giornata di analisi. È interessantissimo, probabilmente apparteneva a un condottiero britannico, ma cristianizzato, e l'artista ha voluto mettere insieme le due culture per darne, dare valore a, alle origini di questa, di questa famiglia. Troviamo un altro oggetto, è lo scrama sax, lo scrama sax era un coltello, una specie di spada, Ritrovato nel Tamigi, il fiume Tamigi, anche qua con delle rune in futork anglosassone disegnate sopra. Un reperto, una serie di reperti interessantissimi che testimoniano l'utilizzo delle rune a livello commerciale sono le etichette in legno ritrovate sotto il pavimento dell'antico porto di Bergen, il Brighen. Queste etichette. Sono, raffigurano le merci. A volte c'era scritto addirittura il nome della persona e cosa aveva venduto a chi. Erano delle ricevute. Sono La testimonianza che l'uso delle rune nell'epoca vichinga, perché qua stiamo parlando del 700-800 d.C., anche più tardi, era molto diffusa. Anche se il cristianesimo era già arrivato e quindi tendeva a metterle da parte, Comunque, esse erano la scrittura di quel popolo, se non lo potevano più usare per scopi magici nella divinazione o negli oggetti magici che all'epoca erano proibiti, potevano però usarlo per scrivere ed era la loro scrittura perciò molto diffusa. Adesso facciamo un breve viaggio, ci spostiamo verso est per andare a scoprire invece le rune in altri paesi al di fuori dell'Europa o quantomeno al di fuori della Scandinavia e della Germania. Qui ci troviamo in Ungheria, l'antica Ungheria, adesso in realtà Romania, in cui sono stati ritrovati pochissimi reperti delle Zekeli Rovasiras, che sono le rune ungheresi. Sono state ritrovate sull'ultima pagina di un antico libro medievale e su pochissimi reperti, tra cui il soffitto di una chiesa enlaca che si trova in Transilvania. Ci spostiamo ancora più a est, andiamo a finire in Mongolia, nella valle del fiume Orkon, dove sono state trovate questi, questi simboli runici. Questa è la vallata, questo è uno dei reperti archeologici, una stele a Kizil dell'VIII secolo d.C. in cui sono incisi questi simboli. Un ritrovamento interessantissimo è stato quello fatto da un contadino in Kazakistan che lavorando la terra un giorno scoprì dei pezzettini di oro, delle fogliette d'oro e poco più in là scoprì una tomba a tumulo. Sotto questa tomba, all'interno di questa tomba, furono ritrovati diversi reperti probabilmente appartenuti a un sacerdote, un sacerdote guerriero, tra cui questo incredibile abito formato da più di 4.000 foglietti d'oro e in, vicino a questo abito una ciotola d'argento. Su questa ciotola si sono incise delle rune. Ma la cosa interessante, oltre all'abito incredibilmente bello e affascinante, con ehm, queste forme, queste, questi oggetti che, che lo compongono, la cosa più interessante è che questa ciotola è datata V V secolo avanti Cristo, quindi siamo andati indietro di mille anni. E questo è un ritrovamento molto interessante che ci fa comprendere di quanto sia più complesso l'origine delle rune. E anche qua avremo modo di approfondire. Terminiamo il nostro viaggio in Estremo Oriente, arriviamo in Siberia, sopra la Mongolia, in cui sono state ritrovate le rune siberiane, o rune Ienisei, dalla vallata, il nome del fiume Ienisei, che si trova appunto in Siberia. Queste rune sono state ritrovate nel 1700 su, incise su roccia in scene di caccia prevalentemente. La cosa più interessante è che sono state paragonate alle rune del Futark germanico e sono state praticamente: insomma, si è scoperto che sono praticamente identiche, non c'è molta differenza. Alcuni simboli, migliaia di chilometri, chissà quanti secoli, ma alcuni simboli possono essere leggermente diversi, ma alla fine tutti compongono questo alfabeto che è comune a tutto l'antico mondo conosciuto. E anche qua vi lascio immaginare, eh, vi lascio immaginare quanto ci sia da, da dedurre da tutto questo, quanto sia affascinante l'origine di questi simboli. La parola runa si ritrova in molte lingue antiche e il suo significato è sempre quello di segreto, bisbiglio, qualcosa di sussurrato all'orecchio, poiché i simboli runici, la scrittura in generale anticamente era conosciuta da pochi, era uno strumento sacro, uno strumento di connessione con il divino. E per questo ovviamente le rune hanno un significato che va al di là di una mera scrittura. Ritorniamo in Scandinavia, dove analizzeremo alcune pietre runiche. Queste pietre sono oggetti molto importanti, archeologicamente parlando ci mostrano, ci indicano alcune informazioni importantissime su questa cultura e cominceremo dalla pietra runica di Einang che si trova vicino a Fagernes in Norvegia. Questa runa, questa pietra runica piuttosto grande perché poi a vederle da vicino uno si rende conto della loro dimensione e quindi anche della loro potenza, è una pietra in cui è incisa una breve frase, ma una frase molto importante. Questa frase recita Eggo dagastik runo fahido. Ovvero, io, Gdagastik il suo nome, incido le rune, scrivo le rune. Fahido significa incidere. La parola runo, ovvero, ci testimonia che effettivamente questi simboli, già nel IV secolo d.C. erano chiamati rune. Quindi non è una parola inventata, è una parola antichissima. Un'altra importantissima pietra è la pietra runica di Kilver, che si trova al Museo di Stoccolma, in cui è l'unica pietra delle, di tutte le pietre che conosciamo, pietre runiche, che contiene l'intero Futarch, l'intero alfabeto germanico, nella sua sequenza. Ed è un'importantissima testimonianza perché sono pochissime le fonti originarie che ci attestano lo, la sequenza delle rune e anche questo è un argomento che andremo a vedere poi più avanti, lo vedremo nel modulo 1. Questa è una pietra tombale. La pietra, la faccia della pietra in cui c'è l'incisione, era girata, però è stata trovata girata sopra il defunto. Anche qua il significato è molto importante, poiché le rune rappresentano un percorso, come vedremo, un percorso della nostra anima, e in questo caso... La, il ritrovamento testimonia che l'utilizzo era un messaggio all'anima nell'aldilà per continuare il suo viaggio, il suo percorso. Un'altra pietra interessante è la pietra runica di Nolebi, in cui troviamo una parola che è runo raghinacundo. Raghinacundo significa di origine divina. E anche qua un'importante informazione. Un sito archeologico precedente dell'era dell megalitica, quindi precedente al periodo dell'utilizzo delle rune, ma sul quale, nel quale sono state ritrovate delle rune incise, è il sito di Bjorketor, che si trova sempre nel sud della Svezia, a Skåne, nel Blekinge, scusate, un pochino più su. E, questo sito è composto da tre pietre, ma in realtà ci sono molte altre pietre in quella zona. Queste tre pietre che vediamo, di cui solo la più grande, che è alta 4,20 m, ha delle rune incise, in questo sito eh, è stata incisa una maledizione in runico. La maledizione serve a proteggere questo spazio sacro. Visitando questo spazio è possibile comprendere che in realtà queste tre pietre non sono messe a triangolo come uno può supporre dalle immagini, ma sono messe in parallelo, la grande sta da una parte e le altre due di fronte, aprono uno spazio di qua ma soprattutto aprono un corridoio, infatti l'arrivo in questo luogo è un corridoio che poi porta più avanti a un altro cerchio di pietre, perciò questo è un portale, non è un triangolo, è un portale di protezione, di canalizzazione energetica, un luogo sacro incredibile, e molto probabilmente per questo è stata incisa questa maledizione. Infatti in quel luogo lì, rispetto ad altri posti della Svezia, della Norvegia, dove c'è molta cura nel, nel, negli spazi e tutto, nelle pulizie, in questo luogo non ci va nessuno. Cioè è un po' abbandonato, i cartelli sono abbandonati, perché evidentemente hanno paura della maledizione. <ride> Questi popoli, pur essendo stati cristianizzati e passati più di mille anni, Credono ancora, le rune sono molto presenti nella cultura scandinava. Altri alfabeti di derivazione successiva, di, di diramazione, il norvegese, il danese, il shortwig, sono stati ritrovati nei vari reperti, in Scandinavia è, il luogo, è la terra in cui sono più presenti, solo in Svezia ci sono 2000 pietre runiche. In Danimarca in particolare ce n'è una molto famosa, anzi due. Queste due pietre si trovano a Jelling, che è nel nord della Danimarca. Dietro nell'immagine potete vedere un tumulo sepolcrale. La pietra più piccola si riferisce, alla, è stata eretta dal re Gorm per sua moglie, Fira, e sono, entrambi sono sepolti nel tumulo che vedete dietro. La pietra di sinistra, più grande, è stata eretta dal loro figlio, il re Harold Bluetooth. L'incisione recita che Harald fece fare codesta stele per Gorm, padre suo, e per Tira, madre sua. Harald che conquistò la Danimarca intera e la Norvegia e i danesi fece cristiani. Questo re si converte al cristianesimo, unisce questi popoli e li converte al cristianesimo. Quindi sta parlando di unione e di comunicazione fra loro. È molto interessante perché il nostro Bluetooth che si trova sul cellulare, è esattamente un simbolo formato dalle iniziali di questo re, Harold Bluetooth. Harold, la, la H è nel Futarch scandinavo, che è diverso da quello eh, germanico, e la B di Berkana, sovrapposte. Il creatore è un tecnico danese dell'elettronica che ha avuto l'idea di utilizzare le iniziali del nome di questo re, poiché esso eh, gli aveva unito i popoli. E il Bluetooth sappiamo che serve a comunicare, a mettere in connessione più apparecchi. Un dettaglio moderno. Questo per farci capire quanto le rune siano presenti nella nostra società senza che noi ne abbiamo idea, informazione. E vedrete che studiando le rune ne scoprirete molte altre. Un'altra pietra molto famosa, interessante, Poiché contiene parte della storia della Scandinavia, della Svezia in particolare, la pietra runica di Röck, che si trova nel paese di Röck ed era dentro alla chiesa di Röck, dentro alla parete murata, poiché i cristiani prendevano le pietre runiche e le utilizzavano per costruire le loro chiese, e questa in cui sono incise oltre a rune che parlano di storia, anche queste X in alto che vedete che sono le chiamate le rune tenda, che sono rune criptate, un sistema di criptazione delle rune. Un'altra pietra interessante, non è una pietra, è una roccia, in realtà è una grande roccia distesa su una collina in mezzo a un bosco, è la pietra di Sigurd, in cui eh, viene raccontata la storia del, dell'eroe Sigurd, il trucidatore di Draghi. Qui avremo occasione di approfondire, questa è una storia molto interessante, fa parte del mito, la ritroviamo in diverse saghe, tra cui la saga dei Volsunghi. È stata l'ispirazione, la storia che ha ispirato Wagner per l'Anello dei Nivelunghi, tutta la storia molto complessa e lunga, che parla di Odino, di valchirie, di eroi. E avremo modo di approfondire anche questo. Un'ultima visita in un luogo molto importante è quella all'isola di Gotland che si trova, fa parte della Svezia, si trova nel Mar Baltico. Su quest'isola sono state ritrovate, e solo lì, una quindicina più o meno di pietre dipinte, con dei disegni, oltre che a delle rune incise. Sono pietre importantissime, poiché raffigurano, rappresentano gli dei, gli eroi, scene, ma non solo, non solo gli dei, qui ad esempio vediamo Odino sul suo cavallo Schleipnir, il cavallo a otto zampe, il cavallo con il quale lui viaggia attraverso i mondi ma troviamo anche scene di mercati, scene di battaglia, navi, oggetti utilizzati nella vita di tutti i giorni. Insomma, queste pietre e non solo, anche citazione dai miti. Su queste pietre si trovano simboli, informazioni storiche importantissime, queste pietre erano sono state ritrovate a faccia in giù nel pavimento di una chiesa, anche queste, quindi qui dobbiamo ringraziare chi le ha messe lì perché le ha preservate. Infatti le pietre ci riportano un'informazione molto interessante, ovvero che le pietre di quella zona, di quell'isola in quell'epoca venivano colorate, mentre tutte le altre pietre che sono state trovate in giro e che sono rimaste lì nel terreno, ovviamente il colore l'hanno perso nei, nei secoli, nei millenni, mentre queste No, e quindi ci portano questa importantissima informazione, oltre a tutte le informazioni che contengono. E per onorare questa arte antica scandinava, uno, un artista attuale, Kalle, Runristare, Runristare significa incisore di, di rune, prosegue questa tradizione creando grosse pietre su ordinazione, incidendole, creando i disegni secondo la tradizione, gli incroci e tutto, per mantenere viva questa, questa cultura importantissima e affascinante di, di questo popolo. Un altro argomento importante da affrontare è quello che vede le rune a confronto con il cristianesimo. Durante i primi secoli della cristianizzazione della Scandinavia le rune si sono ritrovate mescolate alla lingua dei cristiani. Qui possiamo vedere la bellissima chiesa di Borgund, una chiesa del 1100 originaria fatta in assi di legno, sulla quale in particolare notiamo le croci e i draghi. Qui è raffigurata la sintesi di questa unione, di questa prima unione apparentemente pacifica di questi due mondi, di queste due culture. Ma non solo, le rune le troviamo sulle croci, sulle campane, sul, sui portali delle chiese, sugli altari, sui fonti battesimali, un luogo magico per eccellenza, un luogo in cui c'è l'acqua, l'acqua che è messaggera, che porta informazioni, le rune incise sul, sul fonte battesimale. Certo, per informare questi popoli sulla storia del Cristo, ma la bellezza di questi oggetti comunque resta fonte battesimale con un'immagine della Fossa dei Serpenti, uno dei vari miti vichinghi, si parla di questa, di questa avventura, di questa storia, e alcune rune criptate. Abbiamo vari sistemi, vengono chiamate rune segrete, rune criptate, dei modi per scrivere il runico senza essere compresi. Addirittura un sarcofago. In cima, in alto, in alto, si vede poco, sono incise tutte le rune. E Quest'altra immagine invece raffigura scene della Passione del Cristo in questi archetti trilobati. Vediamo la descrizione, troviamo la descrizione di queste scene in runico. Stiamo per finire i reperti, sono tanti, ci vuole un sacco di tempo, li analizzeremo con più calma. L'ultimo reperto, gli ultimi reperti li troviamo oltremare poiché i nostri amici vichinghi amavano viaggiare. Dovevano farlo per forza per trovare nuove terre. Sui loro drakkar, le loro bellissime barche con le teste di drago che li proteggevano, hanno attraversato gli oceani. Dalla Norvegia e dalla Dan Danimarca si sono spostati sempre verso ovest per arrivare attraverso le varie isole, le Shetland, le Faroe, arrivare fino in Islanda, dove hanno colonizzato e sono andati ad abitare con grossissimi problemi all'inizio, per l'inospitalità di questa terra, e da lì. Successivamente, voi per esilio, voi per desiderio di scoperta, si sono spostati in Groenlandia, e oltre alla Groenlandia, sono arrivati in America. In Groenlandia abbiamo alcuni reperti, alcune pietre, alcuni assi, alcuni bastoni runici ritrovati. Ma il reperto più interessante per il luogo in cui si trova è la pietra runica di Kensington, che si trova in Minnesota, quindi Stati Uniti. È una pietra che contiene un alfabeto runico, e parlo di alfabeto perché all'epoca, ormai, con il cristianesimo, le rune sono state latinizzate. Si parla addirittura di alfabeto templare, si dice, si pensa che fosse usato dai templari. E su questa pietra si racconta la storia di un'avventura finita male, purtroppo, di alcuni di questi guerrieri che fuggivano perché erano perseguitati. Chissà, magari davvero i templari, chi lo può dire? Un ultimo passaggio importante da fare per conoscere anche gli aspetti oscuri, alcuni degli aspetti oscuri delle rune, è quello che riguarda il periodo nazista. Le rune sono state utilizzate ahimè anche dai nazisti, il movimento che le ha create parte da Guido Follist, il signore con la barba e gli occhiali, che emula chiaramente Odino, che si trova nell'altra immagine con la sua lancia. Questo signore era uno studioso, un giornalista, uno scrittore, un poeta, che insieme a molti altri uomini dell'epoca, era viennese, nel periodo in cui l'impero austro-ungarico si stava eh, piano piano espandendo e quindi Moltissime popolazioni arrivavano, in, soprattutto a Vienna, c'era una grossa ma forte migrazione, un problema attuale, molto attuale. Alcuni nuclei, molto legati alla tradizione, per la paura di perdere la loro identità nazionale, si sono aggregati e hanno cercato nella storia di eh, ritrovare le, le radici, le origini di questo antico popolo, del popolo germanico. Teniamo presente che successivamente alla prima guerra mondiale, con la sconfitta del, della Germania, il popolo germanico si trovava a terra, però anche questo sarà un argomento da approfondire. Quello che possiamo dire è che il signor Guido von List ricerca negli antichi testi e trova su alcuni testi citate delle rune. Nel suo studio delle rune crea un alfabeto runico che chiama rune armaniche, perché gli armanen erano la casta sacerdotale, del popolo germanico. Per ritrovare la forza, il coraggio, la determinazione, il desiderio di rinascita, e di, proprio di rinascita di questo popolo, anche la stessa svastica all'inizio aveva questa connotazione, perché la svastica era un simbolo che rappresentava prosperità, fortuna, eh, nuovi inizi, era un simbolo molto mm, positivo. Quindi l'utilizzo che ne ha fatto Hitler è stato Qui vediamo, ve lo dico, qui vediamo le immagini del castello del Webersburg, che è stata la sede del Terzo Reich, dove lavorava Himmler con i suoi ufficiali più, più fedeli. Questo castello e il castello del Webersburg ha una storia molto triste, poiché è stato utilizzato durante il periodo della caccia alle streghe come luogo di prigionia, di tortura delle donne, di molte donne, quindi ha un'energia molto particolare e in particolare si trova all'interno, vicino alla eh, foresta di Echterstein che è una foresta in cui nella storia si racconta siano state combattute delle battaglie tra Germani e Romani e in cui in particolare Carlo Magno abbia fatto abbattere un famoso albero sacro che loro chiamavano Sul. Un po' simile all'Iggdrasil, ma del popolo germanico, mentre l'Iggdrasil è del popolo scandinavo. Questo luogo sacro è stato quindi profanato dai popoli che hanno conquistato la Germania. Perciò i nazisti hanno pensato che fosse il luogo adatto a far rinascere la potenza della Germania, quel luogo. Qui nelle immagini vediamo una, un bassorilievo in cui c'è la deposizione del Cristo. E uno dei soldati che gli sono state staccate le gambe era appoggiato con i piedi sopra l'Irminsul che è piegato. L'altra immagine invece rappresenta l'abbattimento dell'albero da parte di Carlo Magno. Quindi dicevo prima l'immagine della svastica utilizzata da Hitler è stata una manipolazione fortissima poiché oltretutto triplicata, la vedete qua in questa immagine molto forte, è stata utilizzata proprio per manipolare, perché la, la, la sua antica origine era quella di prosperità, di forza, di, di rinascita, ma lui l'ha utilizzata per tutt'altro scopo, l'ha messa nero su rosso e ne ha creato il simbolo che dava l'energia al popolo per caricarsi per la rinascita, ma poi per seguire, totalmente ipnotizzato, tutto quello che Hitler diceva di fare. E qua. Altro argomento da approfondire, molto interessante, sulla storia, le origini di tutto quello che è accaduto. Poche altre immagini che riguardano sempre la manipolazione dei simboli runici. Anche qua troviamo un sole nero, un sole a 12 braccia, che non esisteva prima nella storia. Nella storia esistevano dei soli, che rappresentavano appunto la ruota solare, ma mai con dodici braccia. Questo è il pavimento della sala principale del Wevelsburg, dove i nazisti si riunivano. Hanno utilizzato un sole che faceva parte della cultura germanica ed è formato da 12 rune Sowelu, ovvero la, la runa del potere, la runa del, del, del talento, la runa del sole, la runa della vittoria, una runa potentissima, per, appunto, come simbolo per ricreare questa unione oscura. Al di sotto di questo salone c'era una sala in cui si riunivano i nazisti, gli ufficiali, dodici, guarda caso come i dodici cavalieri della tavola rotonda, poiché anche qui i nazisti riprendevano il mito del Santo Graal, i cavalieri che avrebbero ricostruito la loro terra, eccetera. Questo luogo era probabilmente un luogo in cui avvenivano delle cerimonie, delle canalizzazioni energetiche, utilizzando appunto le rune. I nazisti hanno utilizzato le rune, per i loro reparti di difesa, eh, la leben rune era la runa che venia, veniva disegnata sulla porta della casa dove nasceva un bambino da una donna bianca di razza ariana che si era accoppiata con un uomo, probabilmente un ufficiale ariano, per creare la razza perfetta e pulirsi, purificarsi da tutte quelle che erano le migrazioni, tutto ciò che per loro era... Eh, in qualche, modo, in qualche modo toglieva forza a questo paese. Ci sono degli aspetti che riguardano poi l'ebraismo, sappiamo bene, l'olocausto e tutto, sono argomenti molto delicati e soprattutto ci sono tante cose che non sappiamo che si possono poi approfondire. Ma quello che a noi interessa sapere è che le rune purtroppo sono state manipolate, utilizzate, massacrate da, eh, dal nazismo per scopi di distruzione. Quindi simboli di guerra, simboli messi sui vari reparti, sui carri armati, cioè qualcosa di terrificante, che ha totalmente deviato l'antica origine, l'antico significato delle rune. Il significato che possiamo vedere in questa immagine in cui osserviamo una casa, un focolare acceso, una donna vestita di bianco, un bambino, un anziano, che su un telo semplicemente ha lanciato i suoi bastoncini e li sta interpretando. E poi vediamo la figura di un uomo, probabilmente un romano, che guarda con curiosità e forse anche un po' sospetto questa pratica. La cosa che a me più colpisce è lo sguardo di quest'uomo. In questo quadro del 1700 vediamo la sintesi del, di ciò che riguarda il messaggio che vogliamo dare delle rune. Questo uomo ci guarda con sospetto, dice cosa vuoi tu qua, perché sei qua. Questo è un luogo sacro, questo è un luogo dove c'è la protezione, c'è la sacralità, c'è la connessione con il Divino. Perciò attento a te, come ti avvicini, attento a te, che uso ne vuoi fare, poiché le rune per questi antichi popoli erano il linguaggio sacro degli dèi, con i quali loro si connette, con le rune si connettevano agli dèi. Attraverso le rune ricevevano messaggi, ricevevano sostegno aiuto nelle loro scelte di vita quotidiana o nelle scelte più importanti di guerre e di battaglie. Le rune erano questo, anticamente. Tutto quello che è stato creato dopo è stato creato dall'uomo per scopi di potere e di distruzione. Ma quello che noi insegniamo nei nostri corsi è l'anima antica delle Rune, il messaggio primario, il messaggio luminoso, il messaggio che porta vita, che porta conoscenza, che porta evoluzione. Ed è quello che vogliamo trasmettervi nei nostri corsi e nei nostri video. Grazie per l'attenzione, ci vediamo presto.